Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Stiamo facendo la parte ad Alola che è attualmente l'ultima regione disponibile in questo Pokémon fangame che ripercorre le avventure di Ash del cartone animato dall'inizio di canto. Fino alla fine di Alola, siamo ormai in dirittura d'arrivo perché siamo ad Alola appunto, ma l'abbiamo appena cominciata. La nostra squadra è composta attualmente solamente da Rowlet e Pikachu, questi sono Pokémon che abbiamo catturato per il nostro Living Dex e che dobbiamo al più presto lasciare nei box. L Questo è il terzo giorno perché nello scorso episodio abbiamo affrontato il secondo giorno in cui siamo andati con Suiren a caccia di Pokémon acquatici, a, Pokémon, a caccia di Pokémon di tipo acqua, se ve lo siete persi andatevelo pure a vedere, e... Iniziamo quindi questo video ricordandovi che come al solito lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. La missione di oggi è andare a trovare Sofocle, ovvero. Anzi, Sophocles in inglese, ovvero Chris in italiano. Che il professor Kukui ci ha detto essere nel Pokémon Market, che adesso quindi sarà aperto prima era impossibile entrarci. Ed entriamo nel centro commerciale, ora è aperto. E <ride> guardate che c'è dentro il team Rocket. Qualcuno ha chiesto qualcosa? Siamo qui per cercarlo. No, Balance Wars are What are Questo è il nuovo motto del Team Rocket. Dovete scrivermelo voi in italiano in, uh, nei commenti perché io non l'ho mai sentito quello che fanno ad Alola. Quindi semplicemente lo lascerò andare. Jesse e James. E questo è Meo. Ecco qua: Team Rocket, let's fight! That's right. Ok, ditemi in italiano come l'hanno adattato, sono curioso di leggerlo nei commenti. Ma non avendolo messo in titolo in italiano è inutile che provi a tradurlo io, non avrebbe senso. Allora andiamo di Shadow Sneak su Mimikyu. E togliamogli il fantasmanto, perfetto. Shadow Claw ci ha tirato. Alla faccia, ci ha fatto pure brutto colpo. Ehm, conviene forse andare di beccata. Cavolo, questo Mimikyu è fortissimo. Cambiamo Pokémon e mandiamo Pikachu. Tocca mandare il nostro asso nella manica. E Mimikyu è tecnicamente uno stadio unico, quindi è normale che sia più forte di Rowlet. Allora, Thunder Punch su Mimikyu. Ecco fatto. Rowlet sale a livello 15. E poi manda in campo Boba Fett, il team Rocket. Per questo vi consiglio sempre di tenervi Pikachu o comunque un Pokémon di livello alto, quando iniziate una nuova regione, perché... Il Team Rocket si terrà dei Pokémon di livelli alti, in particolare Fett. Quindi insomma, se ci andate poi con Rowlet a livello 12 e magari un Pikachu che avete fatto schiudere da un uovo a livello 1, non è che riuscirete a fare molto, anzi perderete sicuramente. Ok, abbiamo quindi sconfitto il Team Rocket, andiamo a curarci un attimo i Pokémon prima di proseguire, dato che il nostro Rowlet è messo malissimo ecco qua curiamoci qui a Darola hanno dei blissi le infermiere joy Sì, dei blissi perfetto già che ci siamo depositiamo i Pokémon, che abbiamo catturato nella scorsa parte quindi charge bug esattamente dopo grabbing e salandit numero 757 perfetto quindi sarai qui insieme all'altro salandit che ho catturato che è femmina per poterlo eventualmente far evolvere in salazzol ed infine Poclio che se ne andrà qui da qualche parte immagino no summary 728 quindi qui ok perfetto proseguiamo Ah, guarda dove si è messo l'Itten, si è messo qui. L'Itten ti ha ignorato, niente, è incazzatissimo l'Itten. Prima blocca la porta, poi ci ignora. Salve. A ah, Wally Department Store. Ok, vediamo un po' cosa vendono loro. Ho paura di cliccare su questi qui perché sicuramente uno sarà buggato. Allora, Hyper Potion, Max Potion, ok. Quindi fatemi salvare un attimo il gioco qui, almeno eventualmente non devo rifare tutta la parte se mi becco un bug. Vediamo, eh. qui abbiamo delle pokeball, qui invece le pietre evolutive ma nemmeno tutte, poi le vitamine qui, ok, e roba inutile qui. Ok, niente di particolarmente interessante, proseguiamo ed ecco qui Chris, parliamoci, finalmente ti sei fatto vedere. I'm giving you the honor of going into my secret space. Attenzione, ci sta dando l'onore di andare con lui nel suo posto segreto. Solo quelli che eh, hanno, sono riusciti ad hackerare la porta sono ammessi. Comunque, mi sento generoso e ho trovato un modo di mostrartelo. Sei pronto per, per uh, entrare? Assolutamente sì. Eccoci qui, questo è il suo posto segreto, il suo tunnel. E immagino che dovremmo affrontare tutti questi allenatori. Ecco il 2 for a pratic stammi, ok. Sfediamo super nerd Gerald Che va nel campo Morelul. Dovrebbe essere tipo erba o folletto? Vediamo. Folletto probabilmente. No, erba anche, sì. Si è preso super efficace la volante. Quindi dubito che sia di tipo lotta. Livello 16 per Rowlet. Ed ora dovremo iniziare ad evitare che si evolva. Let me see what you have Vai, sfidiamo anche questo allenatore Donald che il campo Brion Ah, l'evoluzione di Rowlet allora, E di, scusatemi, di Poplio. Eh, posso eh, dire la mia opinione brevissima Su Poplio e sulla sua linea evolutiva Ora che abbiamo visto anche Quel Brienne, Brian Come si chiamasse È un po' una merda Cioè Poplio è bello Poi l'evoluzione diventa davvero brutta Eccoci qui Tiriamo giù Mevo fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate voi di, Della linea evolutiva di Poplio. Perché per me Lo stadio base Ovvero Poplio, È molto carino Ci sta Ma poi come hanno scelto Di portarlo avanti Per l'evoluzione È davvero pessimo Ovviamente non facciamo evolvere Rowlet E continuiamo Questo posto è sacro Ok Isaac Che ma nel campo Riolu Tipo lotta Quindi si beccherà Una bella beccata in faccia Purtroppo finché non abbiamo un altro Pokémon di Alola eh, dovremo continuare a usare Rowlet per quanto monotono e noioso che sia. Revive. Ecco fatto. Poi qui se non sbaglio c'è un Revive invisibile quindi prendetelo se vi va. Altro allenatore. Harry che in campo Grabbin. Ok. Quindi noi andiamo di... Peck, beccata Vedete comunque la difesa di Grabbin è molto alta E riusciamo però a tirarlo giù Poi Trambic, sì contro Trambic cambia un Pokémon E mandiamo invece Pikachu Andiamo di Thunder Punch Pikachu che è ormai è a livello 73 Niente male. Ed ora tocca sfidare Sofocle, o meglio Chris. Allora, diamo una curatina al nostro Rowlet. Ecco fatto. E andiamo a sfidarlo. Quindi cosa ne pensi? È un posto carino, non è vero? Sono impressionato dal fatto che tu sia riuscito ad arrivare fin qui. Penso che allora possiamo combattere. I hear you're into that kind of thing, ho sentito che ti piacciono quelle cose, insomma. Prima però, guarirò il tuo team, ecco, ho sprecato due pozioni, o una pozione. Vabbè, si parte con la battaglia e di nuovo la musica viene tagliata, peccato. Lui manda in campo Togedemaru, questa sorta di Pikachu alternativo, posso dirlo bruttino, preferisco mille volte i Pikachu alternativi come Emolga o The Den, questo è davvero bruttino. Andiamo di fogli lama. Zing Zap. Ah, ai è poco efficace. Andiamo di Shadow Sneak. Ok, va meglio. Però mi sa che Rowlet non riuscirà a battere Togedemaru, eh. No, conviene mettere Pikachu. Rowlet proprio per una questione di svantaggio dei tipi. Non ce la farà mai a battere Togedemaru. Andiamo quindi a meno che ci, mette, ci mettiamo a spammare. Strumenti, ma non mi sembra il caso. Ah, Lightning Rod pure, eh? parafulmine ha come abilità. Non mi sa che è un'altra cosa: Lightning Rod. Guardarsi che sia parafulmine, in realtà. Come abilità. Sintesi, vorrei imparare Rowlet no, grazie. E abbiamo sconfitto Chris. Come è potuto succedere? È successo. Quindi, per fortuna la musica è tornata. Penso che tu abbia avuto un po' di fortuna. Sei pronto a tornare indietro? Se fate sì sappiate che non potrete mai più tornare in questo posto Quindi prendete quei due revitalizzanti Che sono le uniche cose che potete prendere qui E poi andatevene. Rotomdex che ci parla dice È stato divertente? Forse ora dovremo tornare a scuola Ok Torniamo a scuola Andiamo quindi verso la, la scuola degli allenatori Eccoci qui Pokémon School. Vai, mettiamoci qui. Ora che Glacelet è qui, possiamo iniziare. Abbiamo due uova di fronte a noi. Chi vuole prendersi cura di uno? Io voglio ecco che Liglia prende l'uovo. Vorrei superare la mia paura dei Pokémon e forse iniziare con qualcosa di piccolo potrebbe funzionare. Beh, se non ci sono obiezioni, ecco, l'uovo è tuo. Prenderò l'altro. Per me. Sono davvero curioso di vedere cosa c'è dentro. Bene, sono contento che abbiamo risolto la faccenda, dice Kukui. Vorrei anche spiegare molto velocemente a Glacial che cosa sono le forme Alola. Beh, ovviamente non lo sappiamo, però lasciamo che Kukui ce lo spieghi. In, in Alola, appunto, alcuni Pokémon sembrano e si comportano in maniera diversa rispetto a quello che fanno nel resto del mondo. Forse ne avrei già visti alcuni, ora. Infatti anche Pikachu si evolve in una forma differente, un Pokémon di tipo Elettro e Psico appunto Raichu forma Lola, non è fantastico? Beh questo è tutto per adesso, Glacial perché non vieni un attimo al, a casa di Lilia e ti assicuri che l'uovo sia al sicuro, ma perché cosa, cosa può fare Lilia, scusami, eh, cioè, assicurati che Lilia tratti bene l'uovo cos'è lo spacca, non ho capito, ci fa una frittata. Vabbè, abbiamo i Pokémon curati oppure no, dobbiamo curarceli, ok? Tiriamoci una curata a Rowlet, allora. Prima di andare là perché magari dovremmo affrontare altri allenatori. Quindi andiamoci qui a curare i Pokémon. ecco fatto, vai, curameli. Tanto fortunatamente l'animazione tutta la trafila della cura in questo gioco è molto veloce. Ed ora... Possiamo entrare a casa di Lilia. Quindi entriamo. Salve. Quindi vorresti combattere me al posto di Miss Lilia? Molto bene. Ok. Combattiamo contro di lui. No, per non si sa bene quale ragione. Combattiamo contro il signor Hobbs. Che mai in campo Oricorio? Tipo erba se non sbaglio. Folletto forse, Teeter Dance, eccoci a Confusi, grazie Oricorio, sempre nei nostri cuori eh mi raccomando, vediamo se riusciamo ad attaccare, no, Rowlet è talmente confuso da colpirsi da solo. Grazie per i 5 colpi di Double Slap. E finalmente Oricorio attacca, tra l'altro, cioè, Rowlet attacca, tra l'altro sì, non è di tipo erba perché non si è preso il, uh, la super efficacia. Però fa comunque poco, allora è di tipo volante, ok. A questo punto ragazzi si cambia Pokémon e si manda il Pikachu contro Oricorio. Ecco qua che ci double slappa anche Pikachu. Pure con un colpo critico nel mezzo e si gode che è stato paralizzato. Così impara Thunder Punch. Super efficace. E addio, Ricorio. E ecco qua. E abbiamo sconfitto Hobbs. Molto bene. Sembra abbastanza per oggi. Torniamo a casa. Ci dice il Rotondex. Parliamo un attimo con Liglia. È stata una grande battaglia. Beh, grazie. Possiamo fottere l'uovo? No. Quello è l'uovo da cui nascerà. Cosmog. Nebulino, beh può darsi Allora abbiamo già, già depositato tutti i Pokémon, sì A questo punto, non capisco perché continuo a scendere nella spiaggia Non mi ricordo mai che devo andare un po' più avanti prima di scendere Comunque ritorniamo sul percorso 1 Abbiamo concluso anche il percorso, il giorno 3 Quindi il terzo giorno di missione è stato concluso Andiamo quindi a riposarci Ci dice proprio di dormire il Professor Kukui senza girarci troppo attorno. Buone notizie, Glacial! Finalmente abbiamo riparato il ponte, per la, il ponte vicino alla scuola. Questo vuol dire che puoi sfidare appunto le isole, la, la sfida delle isole, su quest'isola. They, they are kind of similar to gym, to, to gym battles, but distinct. Sono simili alle sfide in palestra, ma diverse. Parla ad Ala, vicino alla torre, Pokémon town over, the next town over, ok, speak to Ala in the next town over, parla ad Ala, non alla torre ho sbagliato a leggere io, ma alla prossima città, sicuramente ti darà tutti i dettagli, ok, quindi nel prossimo episodio andremo a parlare ad Ala e affronteremo quindi il quarto giorno qui ad Alola dove probabilmente andremo a fare la prima prova delle isole,